Anticipazioni Cherry Season, trame turche, la doppia sorpresa. Cherry Season, anticipazioni turche, due sorprese shock per Oiku. Due sorprese shock sconvolgeranno Oiku e Ayaz nelle prossime puntate di Cherry Season. La soap turca in onda in Italia su Canale 5 dal lunedì al venerdì, è appena ritornata dopo una lunga pausa di due settimane. Nelle prossime puntate di Cherry Season i fans della telenovela s'assisteranno a colpi di scena decisamente inattesi. Tornati a Istanbul, dopo la crisi che li ha allontanati nei momenti successivi al matrimonio, Hayat e Oiku dovranno far fronte a una realtà poco piacevole, Mera Leonem andranno a vivere con loro. La madre della Haka e di Dincher con una scusa si metteranno tra moglie e marito. Hayat e Oiku dovranno rinunciare alla loro privacy e alla loro intimità. I due ragazzi nelle puntate turche di Cerris e Asun organizzeranno una festa in piscina con lo scopo di far andare via Oneme e Meral da casa loro. Il party però prenderà una piega inaspettata che finirà per dividere nuovamente Oiku e Ayaz. Bullent infatti farà una dichiarazione d'amore a Meral e le chiederà di sposarlo. La donna sarà sorpresa e felice nello stesso tempo ma dovrà subire la reazione di Oiku. La giovane stilista sconvolta per l'accaduto intimerà alla madre di non accettare la proposta. Cherry Season, puntate straniere: il travaglio di Oiku e la sorpresa. Le anticipazioni turche di Cherry Season svelano che Hayatz non resterà sorpreso dalla proposta di matrimonio di Bullent. L'architetto aveva infatti già capito quale sentimento univa il padre di Mete e la madre di Oiku. L'amore ritrovato a Cherry Season tra Mera e Bulent metterà in crisi il matrimonio dei personaggi interpretati da Ogegur e Leser Kanka -Yoglu. La reazione di Ayats non piacerà infatti a Oiku che lo attaccherà ferocemente. Dopo la lite, Dincer furioso andrà via di casa e passerà la notte da Mete. Presto il sereno tornerà però tra Oiku e Ayatz. La Akar capirà di essere stata ingiusta, possessiva ed egoista nei confronti della madre. Meral e Bulent si sposeranno alla fine della seconda stagione della Soap turca?. Le anticipazioni di Cherry e Ason svelano che Oiku resterà presto incinta. Il travaglio riserverà però un'altra sorpresa alla giovane stilista. Dopo la nascita del primo figlio, l'ostetrica comunicherà alla coppia che Oiku è in attesa di due gemelli. La moglie di Aya credula darà alla luce anche una bambina. Durante la gravidanza la coppia aveva sempre pensato di aspettare solo un bambino, sarà perciò colta di sorpresa.